Niente. Questo è il problema, perché era, era inevitabile di dire, e per correttezza e trasparenza, perché non esiste trasparenza qua dentro, oh, che mettere seduti le, le associazioni, mettere seduti tutti quanti, dopo facevate come vi pare, diceva, diceva cosa? diceva un, eh, un sindaco, anzi il padre di Massimo Gargani, Kek Gargani, diceva sempre, signori, Coinvolgi tutti, fai vedere a tutti e dopo fa come ti pare. Ci c'aveva ragione. ragione, Voi non siete stati mai capaci a portare un progetto qua dentro a st'avola, a farlo vedere. Perché fate le cose come carbonari e portate tutte le cose fatte su qua dentro. Fatelo vedere prima, le progettazioni, le proposte dei piani regolatori, le proposte degli articoli, da, da, da, da applicare gli articoli. Che noi vogliamo collaborare con, cioè, per i cittadini, non per voi. Ecco perché io voto contro, grazie. Grazie. Consigliere Benedini, prego dimmi. Io invece voglio annunciare il mio voto a favore a questa delibera, proprio perché non penso che si costituisca un mezzuccio per accontentare chissà chi e che sia stata fatta solo ad hoc per i grandi costruttori, perché ad una lettura attenta consente anche a quei padri di famiglia di cui Gianni tu parlavi di costruire una casetta di 80-100 di metri quadri. Il limite massimo di 1000 metri cubi è previsto soltanto per convertire quell'onere in monetizzazione ma questo permette a tutte le persone, e mi permetto di dire che qui la trasparenza è totale perché sono state coinvolte tutte le zone, perché l'ultima parola aspetta poi sempre al Consiglio Comunale per poter procedere ad un'edilizia convenzionata e non ad una semplice piccola commissione magari gestita da chissà chi e chissà dove. Quindi la trasparenza forse qui è totale in questa, in questa delibera e, e quindi penso che sia un bene che ci sia e poi... Abbiamo sempre paura di questi grandi costruttori che fanno chissà quale, quale magagna e quale opera. Valutiamo, vedremo no? i progetti che vengono presentati e ne discuteremo. Tutto qui. Grazie consigliere Dimmi. Chi è che altro perde la parola? Nessuno? Allora metto in votazione il punto all'ordine del giorno. Il punto 4. Chi è favorevole re, seduto, chi è contrario si alzi in piedi, chi si astiene lo dichiari. Contrari, Maddalena, Beretta e Bernardini. Il resto è favorevole e unanime. Si dà atto all'immediata eseguibilità chi è favorevole, resti seduti, chi è contrario, si è in piedi, chi si astiene i Sempre contrari, eh, Maddalena, Beretta e Bernardini. Presidente. Prego, consigliere Di Palma. Allora, vista l'ora che si è fatta, vista gli impegni anche che ci sono da parte di alcuni consiglieri comunali e del sindaco, io... Chiedo rinvio di questo consiglio. Prego, Bernardini. Guarda, io ti ringrazio de che così mi fai rimanere qualcosa di più qua dentro perché sennò devo, devo uscire oggi. Ma solo pu Pure oggi, pure in questo momento, sta a fare i vigliacchi, no? Perché io dopo vi chiamo vigliacchi, ma nel senso buono della parola, non offensiva, perché... eh, Ma la sì. parola offensiva dai su. Eh, no nel senso eh. buono della parola no, perché i sensi buoni delle parole non ci stanno come... ci stanno le parole, eh, guarda, le parole, guarda, le parole. ci sono le parole non i sensi buoni delle parole guarda, quindi in... tu hai detto una parola eh. che non dovevi dire Va beh, allora tu dovevi denunciare tanto mi avete denunciato tutti non ci problemi. però ci sta un fatto importante no? quando un consigliere viene toccato personalmente la famiglia, la famiglia dovete dare la possibilità di difendersi perché state giocando sulla pelle dei consiglieri comunali e della mia famiglia. Non ve lo permetto. Perché se qualcuno è, è, che, che cerca lui da fare il furbo e scopre, non ve lo permetto. Perché quello che sta succedendo qua è successo a, Pala, a Paliano. Quel signore là lo deve dire. Che tre, con, cinque consiglieri di Paliano hanno vissuto quello che sto vissendo, cioè vivendo io oggi. Che dopo hanno vinto la causa, al comune di Paliano ci è costato 60.000 euro. Perché qualcuno si deve togliere qualche, qual, qualche soddisfazione o qualche cosa. E quando io leggo una, una relazione che dice che su proposta del sindaco, allora mi arrabbio. E quando leggo che, che su, su, su, vista la relazione, la relazione orale, orale del Presidente del Consiglio su Gianni Bernardini, ma rabbio. Sta qui, scritto, qua. sa qui. Allora significa. La proposta io devo legge. Eh Che ognuno, che ognuno legge. si deve. La, la proposta di delibera ce l'ho io in mano. Ci sta scritto su proposta del sindaco e sentite la relazione del, del Presidente del Consiglio, su una, sulla mia famiglia. Io, Sono interessi dico. della mia famiglia. A me non mi risulta allora, allora, quello che io vi voglio dire, se voi andate sul personale... Che io, no, io sono andato sempre sul fatto sul lato politico, posso litigare con Piorici, posso litigare con Vittori, con Cargani, però sempre sul lato politico, sul lato personale non lo permetto a nessuno. Però già, abbiamo di chiesto polso. di via poi. Fammi finire, perché interessa a me. Scusate un una, scusa, scusa, no, che... hai capito male, mi sa. Siccome... Siccome Interessa io sono sindaco. Non la mettiamo me... Aspri, un attimo sindaco, Questa sindaco. parlare un attimo sindaco, per favore. Sto chiarendo. Farsi, Sta chiarendo il sindaco. Senta, il consigliere, dopo prendere Sta chiarendo oh, il sindaco. Un'intervento perché è un chiarimento. ma è un chiarimento. No, per me deve finire l'intervento col consigliere. È un chiarimento. No, Devi finire l'intervento. No, Posso, eh? Posso dare un chiarimento? Posso dare un chiarimento. Ma faccia finita, poi lei fa tutto quello che vuoi non, ho, non ho problemi io, sindaco. Oh, quello che io voglio dire, voglio dire, e vi dico perché state, state giocando sulla mia famiglia, perché quel capitale io ho fatto sacrifici per comprarlo, ma per lasciare ai figli miei, come, come state facendo voi. Oh, e Se effettivamente voi avete ragione, io mi dimetto, non ho problemi, per salvare il capitale mi dimetto sempre io, perché, perché sono sacrifici miei, non ho rubato mai. Però se, no, se, no, se ho ragione io, beh, qualcuno deve pagare. Questo ve lo dico, che qualcuno pagherà. Pagherà le spese legali, pagherà quel Perché, come mi dispiace pure... Perché dopo alla fine, io sono, mi chiedo scusa perché sono un po' alterato, che mi devo sfogare perché io devo dormire la notte, non posso stare a, a Pompeo o, o, al segretario, o, al segretario, o al Presidente del Consiglio o qualche suggeritore dietro che vuole giocare, che ha giocato pure a Paliano. A Paliano ha giocato, c'è l'ex sindaco che ci sta a al Fieri. Andate la chiedere a Fieri, se è bugia o no. Non è che ve lo dico io. Può darsi che qualcuno era convinto che io non sapevo. Però quello che vi dico, e chiudo, eh... Grazie ragazzi, non mettete mai sul lato personale le questioni, perché se mettete il lato personale le questioni io andrò pure sul sindaco, andrò, andrò su Martini, andrò su, su Gargani, andrò, fammi finire, fammi, non sto dicendo, io pure, sono so, so capace pure io, il mestiere che ho fatto, andare a guardare le cartucce, andare a guardare dentro i tribunali, sono buono, mi presento, conosco tutti pure io, però non lo voglio fare, perché sono una persona seria. Vivo, vivo seriamente, perché mio padre mi ha, ha dato una moralità grossa, che voi, che voi può darsi, eh, ne, nella, nella foca politica, non condividete, ma io sono, sono una persona seria, e gli imbrogli non li voglio fare, non l'ho mai fatti, ecco perché sono uscito, sono uscito, pure, perché non condividevo più l'operato vostro, ma sono uscito, sono stato zitto, però lasciateci fare politica, eh. Ci dovete lasciare fare politica. Perché? Perché se, se voi, lo, lo ripeto, non scendete sul personale, perché se scendete sul personale avete trovato il muro davanti. Ve lo dico perché lasciate perdere la famiglia, lasciate perdere sul personale, perché sapete che quel ricorso a capo dello Stato non è un contenzioso verso il Comune. Lo sapete, perché fate gli avvocati, eh, siete laureati, siete bravi, siete lo sapete. Però, se voi volete votare, votamolo oggi, lo possiamo pure votare. Ma ti, eh, Ritorno al tuo, al tuo, alla tua eh, proposta, caro Di Palma. Quando c'è in tenda e ti te fa male, leutalo subito. Non portare a lungo, perché ci, mi stai facendo male con quella proposta che tu hai fatto. E te lo dico perché mi stai facendo male. Perché si sta parlando di una persona. Non si sta parlando di una strada, o si sta parlando di una palla della luce, se si accende o non si accende, si sta parlando della dignità di de una persona. Perché se io effettivamente ho sbagliato, come lo dite voi, no? è grave che ho sbagliato. E mi dimetto, ve lo dico, firmo le dimissioni pure oggi, perché non ci tengo tanto a questa carica, ci tengo per, solo per i cittadini sto facendo questo, perché non ho mai avuto in carico, non ho mai avuto un piacere da nessuno. Questo è il problema che, che ti dico e chiudo. Ma che la Grazie. Intervengo ecco, io, Mario. Prego così La chiarisco io questo per dimostrare che c'è sempre. si rischia sempre di essere prevenuti. Scritto, il rinvio, il rinvio spiego la mia posizione e quella del rinvio. Il rinvio del consigliere, innanzitutto, ecco, iniziamo dalla, dalla questione sollevata. La questione sollevata. È una questione che andava sollevata per dovere d'ufficio. Ma non è, non che... è una... Vabbè, dopo prende la parola, consigliere Bernardini e è... spiega perché nel momento in cui, quindi non c'è niente di personale, mi staccare il microfono, per favore, grazie. Sì. Per quanto riguarda i rapporti personali, questa è una sua considerazione io da tempo, mi dispiace dirlo i rapporti personali li ho messi da parte e li ho chiusi è difficile chiudere i rapporti personali con una persona però ho preso atto nel corso de dei mesi la condotta adottata nei confronti della mia famiglia e del sottoscritto, quindi per me i, i rapporti che quindi faccia quello che ritiene opportuno non mi interessa, però qua sono istituzione e mi corre l'obbligo di precisare quello che è accaduto per dovere d'ufficio è arrivata la scorsa settimana un ricorso al capo dello Stato, inerente e promosso da lei e da altri, altri ricorrenti. Nella parte dove vengono chiamate in causa citati gli enti c'è la comunità montana e c'è controinteressato il comune di Ferentino. Nel momento in cui... Oh, se, siete, scusa, se sei avvocato... Nel momento in cui... Povera, non so, avvocato, sei tu avvocato. Sei tutto... Allora, nel momento in cui sull'atto il controinteressato è parte nel giudizio amministrativo, come il resistente, perché se non fosse stata parte nel giudizio amministrativo allora non c'era alcun senso che l'avvocato che difende i ricorrenti metteva anche controinteressato il comune di Ferentino, se non, era, non, non era utile poteva non metterlo, numero uno, numero uno, seconda cosa, su proposta del sindaco, perché c'era uno che doveva proporre, in questo caso il sindaco nel bene e nel male, è rappresentante del comune è stato messo, ma io non è che, che scappo da nulla, però è pur vero che c'è anche la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità, allora se lei mi dice che il giudizio che ha promosso è legittimo, se lei mi dice che non è nei confronti del comune di Ferentino, se lei mi dice che non c'è l'incompatibilità, mi deve dire proprio perché lei ha ritirato il contenzioso, andava avanti se non era causa di, di legittimità, mi faccia finire e poi riprende prende la parola, se non era motivo di, di incompatibilità, perché ha ritirato il contenzioso? Punto di domanda, punto di domanda. Quindi mi penso che sto, stiamo operando nella correttezza e nel rispetto di quelle che sono le regole, nessuno ne sta facendo una questione, una questione personale. Il rinvio del consigliere di Palma, glielo spiego. Abbiamo chiesto rinvio perché lei, giustamente, secondo me, a mio modesto avviso, ha rimosso la causa di incompatibilità, siccome è venuta meno vera meno e nel prossimo consiglio comunale all'ordine del giorno questo punto non verrà per niente inserito, quindi per noi è chiusa qui la vicenda, senza alcuna polemica, grazie. non viene più inserito perché ha riposso la causa. Sì, no? eh, vuoi spiegare? No, Bernardini sta parlando prego, come sì. sì. per... Accendi proprio. Voglio spiegare una cosa importante prego. No? perché pure in questo modo te, te, ti spiego sindaco perché l'ho fatto perché io purtroppo, purtroppo no, ma c'è ragione, su, Purtroppo si tratta la famiglia purtroppo purtroppo Il consiglio comunale. Le, udita la relazione del presidente del consiglio comunale in premessa ma quella che è a fare la parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma quello è normale uh. sì. tua famiglia non l'ha mai toccata nessuno oh, ti, ti dico un'altra cosa che non voglio entrare sul lato famiglia lasciamola io te lo giuro sono due figli ve lo giuro su io non ho mai toccato il pompeo né, né strutturalmente né edilizia né famiglia e né niente e te lo sto dicendo qua sui miei figli io non ti ho mai nominato non ti ho mai nominato dopo se c'hai suggeritori che ti raccontano un fischio per un fiasco allora significa che tu stai mancando di rispetto nei miei confronti perché mi chiamavi e mi dicevi Gianni come mai hai chiamato quando ti servivano i voti per, per essere eletto sindaco mi chiamavi e mi dicevi Gianni è vero che così così e io ti rispondevo e ti davo le prove di quello che dicevi tu seconda cosa ho ri, oh, oh, ritirato il, perché ci sta, ci sta il figlio dell'angelo, ci, sta, ci stanno sette o otto persone, però l'ho ritirata caro Sindaco, per rispetto ai miei figli, perché io ho due figlie, due figlie, caro Sindaco, che tu ancora ce l'hai piccolini, quando saranno grandi non comanderai tu, ma sentirai i figli che, te, che ti incalzano e ti dice papà, ma che hai fatto? Perché ti hanno fatto questo? Io per chiudere le discussioni in famiglia l'ho ritirata, ma non l'ho ritirata perché ho avuto paura o perché quello che dice lei, che il contro è interessato, no, perché io farò la causa. Perché...